I soldi danno felicità. La risposta breve è sì. Ma prima di additarmi come uno sporco capitalista che pensa solo al grano, lasciami spiegare meglio. I soldi in sé sono come quei politici che vengono messi alla gogna pubblicamente, ma poi vengono votati segretamente, vincendo le elezioni. Pubblicamente si dice, i soldi non fanno la felicità, ma segretamente, vengono bramati e adorati come un dio. Se il dio denaro avesse un tempio sarebbe il più frequentato in questa società e le preghiere si estenderebbero in cantilene declinate in tutte le lingue del mondo. Signore e signori, non prendiamoci in giro, i soldi possono dare la felicità. Pensate ad una famiglia che ha un mutuo da estinguere, la madre sta partorendo, il padre al lavoro chiede un permesso, ma la scorsa notte la moglie del suo boss aveva il mal di testa. E nulla, il suo capo ha le balle girate come un toro con diverticoli testicolari e decide di non concedere il permesso minacciando il licenziamento. Il povero padre. È l'unico a portare il pane in famiglia e non può permettersi di perdere il lavoro quindi è costretto a perdersi uno dei momenti più significativi della sua vita. Vaglio a dire a quel padre, magari con voce esagente guarda che i soldi non fanno la velocità. Uh, ti arriva giustamente una testata sui denti. Avere soldi in abbondanza ti permette di stare di più con la tua famiglia, di esserci nei momenti importanti, di poter esplorare il mondo nutrire la tua creatività, poter dare un sostegno alle persone più bisognose. Ecco, in questo caso, i soldi danno felicità. Procedo con una seconda domanda. È sufficiente avere soldi in abbondanza per essere felici? La risposta è no. Assolutamente no. Difatti, avere i soldi sufficienti per goderti la vita in tranquillità senza dover sottostare a dettami è condizione necessaria ma non sufficiente. La vera felicità proviene da tutto ciò che non si può comprare. Non puoi comprare una serata spenserata insieme ad amici, non puoi comprare una notte stellata con una persona speciale, non puoi comprare un tramonto dorato in un giorno speciale. Quindi ti dico, i soldi non danno la felicità bensì la predispongono. Ci sono due tipi di persone. Quelle che fanno dipendere la propria felicità da sorgenti esterne denaro, fama, popolarità. E quelle che fanno dipendere la propria felicità da sorgenti interne sentimenti, relazioni, crescita interiore. Le prime hanno sviluppato un rapporto nocivo con i soldi. È vero che essi contribuiscono alla felicità, ma fino a un certo punto Dopo una certa soglia, la felicità raggiunge un plateau e le persone entrano in quello che viene chiamato tapirulan edonistico, cercano di avere sempre più soldi per avere sempre più felicità, ma la realtà dei fatti è che sono sempre fermi nello stesso punto. Ecco che la metafora del tapirulan calza pennello, purtroppo per queste persone i soldi non fanno la felicità, anzi saranno la loro condanna ad una vita infelice. Le persone che fanno dipendere la propria felicità da sorgenti interne avranno un buon rapporto con i soldi e li useranno per apportare valore nella propria vita e nel mondo in generale. Un genitore, grazie ai soldi, può passare più tempo con la propria famiglia. Una persona può accumulare milioni e utilizzarli per risolvere problematiche che affliggono il mondo. Un amico potrebbe prestare 500.000 euro per una cura americana costosa per combattere il cancro. Tutte queste sono azioni possibili grazie ai soldi. Vorrei concludere dicendo che i soldi sono un mezzo che riflette l'anima di chi li accumula. Come ogni mezzo, la responsabilità rimane a chi li utilizza. I soldi sono come il cibo. Essenziali alla nostra sopravvivenza, ma è facile consumarli in maniera sbagliata. I soldi danno la felicità? La vera risposta è... forse. E tu? Che ne pensi? Scrivilo nei commenti. Con affetto e speranza. Silvia.